Live Social. Live Social, interviste e storie. Benvenuti e bentrovati, carissimi amici e ascoltatori. Siamo di nuovo insieme sulle frequenze di Radio Roma Capitale, pronti a partire. E stavolta sono in compagnia di un avvocato rotale. Chi è? Cosa rappresenta questa figura? Di cosa si occupa? Questo ed altri aspetti affronteremo e condivideremo, parlando essenzialmente anche di nullità del matrimonio, assieme all'Avvocato Maria Capozza. Benvenuta a Live Social. Ciao Riccardo, grazie per avermi invitato. E... Grazie a lei, Avvocato Capozza, di essere qui. Un saluto agli ascoltatori. Dunque, iniziamo eh, subito. Innanzitutto, chi è l'Avvocato Rotale? Cosa indica questo termine? Di cosa si occupa? Il titolo di avvocato rotale si consegue dopo un esame che diciamo, viene effettuato presso la rota romana, e dopodiché l'abilitazione consente di poter patrocinare in tutti i tribunali ecclesiastici del mondo e anche presso la rota romana, quindi, diciamo che è una, una qualifica ulteriore, e sono soltanto 296 avvocati rotali in tutto il mondo e le materie su cui possiamo operare sono quelle della nullità del matrimonio, ma esiste anche il diritto penale canonico o il diritto del lavoro e anche il diritto della, che attiene ai beni della, del patrimonio ecclesiastico. Insomma, efficace ed interessante questa presentazione perché rappresenta davvero un'elite, un no? una cerchia non molto estesa se consideriamo il mondo intero insomma 296 in tutto il mondo e lei ha l'onore di far parte di questa schiera complimenti davvero condividiamo tutto questo eh, assieme agli ascoltatori tramite i canali i profili social e andiamo avanti ecco parlando un po del fulcro del nostro argomento di nullità del matrimonio eh, come si avvia una richiesta di nullità del matrimonio canonico? Eh, allora intanto appunto deve essere un matrimonio canonico ovvero mh, le, le parti devono essere cattoliche e devono aver deciso di, ehm, so, di contrarre un matrimonio ehm, appunto secondo il diritto canonico, e, mh, può essere... Mh, ci può essere un processo breve eh, oppure un processo eh, ordinario. Nel processo breve le due parti possono individuare eh, una, un motivo di nullità del matrimonio ehm, ma che sia diciamo, di prova semplice, eh, a cui in quel caso possono dire direttamente il Tribunale Ecclesiastico il o il vescovo e quindi procedere con il processo breve, cosiddetto breve, che è stato istituito da Papa Francesco dal 2015. E invece il processo ordinario, eh, diciamo in quel, in quel caso è una delle due parti che indica i motivi di nullità, chiede al tribunale di poter ammettere il libello e quindi si avvia un processo vero e proprio con la fase istruttoria, e eh, la decisione del giudice. La no novità è che dal 2015 eh, il primo grado di giudizio può essere esecutivo se l'altra parte non appella. Ecco, quindi, insomma, a quanto mi sembra di capire è non annullare perché ha un valore una eccezione diversa ma non riconoscere fin dal principio dalla radice il valore e sì. la validità di un, di un matrimonio da parte di uno dei due sì perché diciamo i motivi di nullità attengono al vizio del consenso o ad un'incapacità di una delle due parti o di entrambe eh, oppure a un timore, una violenza per cui in questi casi secondo il diritto canonico il matrimonio è come se non ci fosse mai stato ovviamente rimangono eh, sia ricordi insomma sia l'amore sia tutti gli effetti ovvero figli insomma rapporti patrimoniali e quant'altro però il matrimonio ricordiamo che secondo il diritto canonico non è solo un contratto ma è anche, soprattutto un sacramento e quindi chiaramente come mh, tale va rispettato, Ma non c'è niente da fare se uno dei due, uomo o donna che sia non riconosce il matrimonio non è un matrimonio a 360 gradi non ha un senso pieno compiuto e quindi bisogna accettare il volere del dell'altra. Dell diciamo che è, non, non dipende solo dalla volontà delle parti perché il giudizio ordinario che si avvia eh, comprende anche la presenza di un difensore del vincolo che invece deve eh, diciamo difendere la validità del matrimonio eh, e quindi ci si, ci si affida a quello che è il giudizio della Chiesa e eh, quindi della, della, alla veridicità di quanto si espone. Assolutamente. Ecco, eh, condividiamo tutto questo assieme agli ascoltatori, appunto, ripeto tramite i canali profili social perché è un argomento che può interessare veramente chiunque è in ascolto e andiamo avanti. Ecco eh, quali sono i criteri in genere oltre a quanto già detto e cosa è importante sì. sottolineare? Sì. Eh, sicuramente è importante sottolineare che mh, la, la riforma di, di Papa Francesco e in generale tutto l'impianto a tutela eh, della, della veridicità della richiesta di nullità del matrimonio è ispirato ai principi di verità, gratuità e celerità cioè Papa Francesco ha sottolineato che il processo deve essere tanto veloce per dare una risposta uh, concreta insomma, immediata a quello che è un desiderio della, un bisogno dell'anima dei coniugi poi de può essere anche gratuito perché si è prevista anche addirittura la, la, mh, ehm, la richiesta di un avvocato di ufficio di un padrono che si, so, diciamo, si, no, si definisce patrono stabile poi sono anche indicati dei minimi e dei massimi per gli avvocati totali, quindi ne approfitto per sfatare un mito secondo il quale ecco, la, la procedura dell'annualità del matrimonio ha dei costi eccessivi, non è calmerata, invece Insomma, assolutamente no, non è no, così. Non è ecco. così. Eh, e poi i motivi appunto li ripeto, sono, attengono ai vizi del consenso, quindi una simulazione, eh, ecco, mi voglio sposare ma eh, escludo lo, mh, la, la possibilità di avere figli da quella persona oppure mi sposo ma eh, in teoria se, se tutto va male divorzio, una cosa del genere eh, oppure un'incapacità perché spesso si è immaturi oppure si ha una patologia psichiatrica eh, una causa psichica che magari emerge dopo ma in realtà era latente quindi chiaramente la persona non, non era capace ecco, di sposarsi ecco purtroppo questo è un altro uh, discorso che andrebbe approfondito al di là poi della, degli aspetti tecnici mm. e legali insomma un sentimento, un innamoramento iniziale nel quale non si vedono tante cose, no? accecati come sì. per così dire dall'amore, poi emergono successivamente. Insomma tante sono le casistiche, ma vorrei aggiungere io una curiosità, sì. prima di evolvere, un qualcosa di spontaneo. Eh, come è cambiato eh, il mondo, a parte la sua figura e tutto questo, ma il mondo mh, della nullità del eh, matrimonio, questo concetto, come è cambiato? Allora, intanto la nullità esiste per tutti gli atti giuridici, quindi anche questo è un mito da sfatare, cioè non esiste solo la nullità del matrimonio canonico, ma se un contratto, se un atto è nullo, è nullo per secondo tutti gli ordinamenti di tutti gli stati del mondo. Diciamo. E la legislazione del diritto canonico si evoca si evolve nel senso di riconoscere sempre una maggiore attenzione a quelli che sono i desideri della persona e della coppia e a tutela di tutto quello che invece la coppia chiaramente ha costruito nel tempo perché essendo un matrimonio nullo ci sono alcune richieste che avvengono anche dopo 30 anni di matrimonio 40, cioè, insomma dopo anni e anni perché magari la consapevolezza del motivo di nullità può arrivare eh, mh, dopo tanto tempo assolutamente insomma grazie di aver specificato anche questo aspetto non riguarda solo il matrimonio ma tantissimi altri ambiti Sì. E, ulteriormente evolvendo appunto il ruolo dell'avvocato, di un avvocato come lei in tutto questo, insomma perché le responsabilità sì. sono tante a seconda dei casi. Anche. Quello che mi piace sottolineare rispetto proprio al ruolo dell'avvocato rotale è che diciamo, noi abbiamo, tutti noi abbiamo giurato di rispettare la verità, cioè nel senso che noi siamo obbligati a verificare che veramente la parte che ci chiede la nullità del matrimonio sia in buona fede e che veramente ci siano i presupposti the perché l'obiettivo dell'avvocato e di tutto il processo della nullità non è diciamo, far ottenere a Tizio e Caio un qualcosa, ma verificare che in realtà quel matrimonio sia nullo. Perché è interesse di tutti che se un matrimonio è nullo debba essere accertata questa nullità per dare diciamo, serenità alla persona e alla coppia, ma anche ai figli. Cioè, diciamo che io dico sempre che è una evoluzione del distacco della coppia, cioè qualunque separazione è tutta, tra virgolette un fallimento. Andare dolorosa, a fondo è dolorosa. Sofferenza. Sofferenza. Forse andare a fondo cercando di capire se ci sono motivi di nullità può aiutare la persona proprio a scavarsi dentro e a capire quali sono i motivi reali di questa situazione. Assolutamente, e questo insomma, guardarsi sempre allo specchio e mettersi a nudo è sempre... vuol dire essere sempre consapevoli anche nella salvaguardia eh, dei propri figli, nel Infatti, loro interesse. Perché sbagliare diciamo, è umano, perseverare è, di è diabolico, quindi... come si dice. insomma, <ride> sì. ecco, eh, Potremmo dire ancora eh, tante cose all'interno di questo eh, vasto mondo, ma siamo quasi giunti in conclusione. Un punto importante direi per chiudere il cerchio e per tutti coloro che sono in ascolto, tempistiche per ottenere la nullità. Eh, appunto come dicevo prima, Papa Francesco con la riforma del 2015 ha proprio spinto tantissimo sulla celerità, cioè sulla necessità di dare risposte in tempi brevi. Quindi la tempistica può essere diciamo, veramente breve se c'è il cosiddetto processo breve quindi se le parti riescono a dimostrare insieme che c'è un motivo di nullità diciamo, chiaro ed evidente. Anche negli altri casi diciamo che è molto celere in quanto già con la prima sentenza si può per un provvedimento esecutivo, quindi la celerità è proprio stato l'obiettivo di Papa Francesco e di tutti i tribunali ecclesiastici ecco per chiudere il prima possibile insomma qualsiasi eh, caso sì. si presenti ecco eh, avvocato io la ringrazio davvero, spero di essere stata in qualche modo d'aiuto, averla condotta efficacemente sì, alla grazie. neta, abbiamo condiviso insieme grazie. agli ascoltatori un argomento molto interessante, grazie a lei non so se vuole in ultimissima battuta salutare o ringraziare qualcuno visto che ci siamo eh, intanto ringrazio te Riccardo eh, per l'attenzione che hai dimostrato sull'argomento eh, Tutta la vostra redazione e, e chiaramente tutte le persone che mi seguono e che, a cui ho piacere di dimostrare ecco, questa dimensione del diritto canonico, perché, io da, da donna molto credente, insomma, penso che debba essere osservata con rispetto. Sono d'accordo. Come ha un valore celebrato in chiesa, con tutto insomma il suo rituale, e i meccanismi connessi, deve mantenere il suo valore, non essere violentato e svalorizzato in sì. tal senso e quindi benvenga tutto questo anche nel bene insomma della coppia e dei figli in questione. Grazie. Io la ringrazio eh, nuovamente, grazie a lei insomma un mondo anche cambiato molto negli anni e che cambierà ulteriormente in futuro. Prima di salutarci eh, ricapitoliamo insieme i contatti dell'avvocato Maria Capozza, avvocato Rotale e partiamo su dal numero di cellulare il 327 3807440 3807 440 e un numero verde fisso diretto 800 171625 poi eh, abbiamo eh, la pagina Facebook, eh, avvocato eh, Maria Pia eh, Capozza, ah, abbiamo eh, il eh, sito web rotalawyer.com, il profilo Instagram avvocato Maria Capozza, ma abbiamo anche un canale YouTube, avvocato rotale Maria Capozza. Ovviamente cambiano un po' i contenuti, foto e descrizioni sì. sempre aggiornate per quanto riguarda la pagina Facebook, mettete tanti like e condividete, fate la stessa cosa per il profilo Instagram, sì, sì. certo. Posso, volevo solo aggiungere che ritengo fondamentale la presenza degli avvocati sui social, su qualunque canale perché l'obiettivo di tutti gli avvocati è essere a disposizione sempre e comunque, quindi sto facendo proprio un'attività di promozione della mia figura ma anche del ruolo degli avvocati Assolutamente, ricapitolare il tutto serve anche a questo, quindi mettete tanti like anche per un profilo Instagram ricco di foto e clip sempre aggiornate un grande impatto visivo, sito web efficace a partire dalla home page iniziale rotalovia.com appunto eh, tanti contenuti costruito veramente ad hoc, il canale YouTube ulteriori clip video a rinforzo di tutto questo. Per concludere l'indirizzo email alvcapozza Un saluto e ringraziamento ancora all'avvocato Maria Capozza, un saluto a tutti. Grazie. Grazie. Rimanete ancora con noi su Live Social per nuove interviste e nuove storie. Live Social.